Oh, attenzione, qua davanti c'è qualcuno, c'è Inv! Questo qua non lo oh, vedevamo da oh, un sacco di tempo! No, no, allora... Eh, non so dove è andato, ma dobbiamo stare attenti perché in questo mondo succedono cose strane. L'ho aperto da poco tempo. Eh, eh, sì, guarda che questo cosa non è, non è uno scherzo. Gabri, guarda che noi siamo vicino tipo ad un villaggio. Dove siete? Ah, ok, ok, arrivo, arrivo. Non urlare troppo, deficiente, non urlare troppo. Va bene, va bene. Ok. Allora, praticamente siamo qua vicini ad un villaggio. E già questo villaggio parte bene Perché secondo me c'entra qualcosa Non lo so la maledizione eccetera Potrebbe anche voler c'entrare Magari non lo so c'entra Lunar per dire Però eccomi so, sono io. qua sono Anche qua. se Lunar è tipo c'è la, la luna Rossa è strana Eccoti qua. Eh, infatti adesso è normale dai è Esatto è normale quindi forse non c'è Lunar nel mondo Vabbè allora ci sono sicuramente gli scp Anche perché io ho la keycard e tutto quanto Quindi dobbiamo iniziare questa nuova avventura Insieme Sei contenti? Oddio eh, no affatto Ma eh, te? eh sì è molto bello Allora forza io qua ho già individuato una cella di un SCP Dobbiamo stare è? attenti È eh, oh, da, oh, da questa. da Sì sì sì Allora dobbiamo anche stare attenti a quel tizio Inv Gabri tu ti ricordi di Inv Sì me dei... lo ricordo All'inizio del mio canale praticamente c'era questo Inv Che ci perseguitava dovunque ed era una sorta di hacker Noi pensavamo Poi dopo non sappiamo se è veramente un hacker Perché si comporta appunto come un personaggio reale Ed è questa la cosa più strana che possa diciamo esistere almeno su Minecraft. Non lo so, ci fa pensare molto strano, cioè nel senso male da questo punto di vista. È male perché magari pensiamo chissà cosa e non buono questa cosa, però Possiamo anche cercare di concentrarci su questa cella in questo momento. Oddio. Eccola. Esatto. Allora, Dove sono dov do queste lucine? Sì, que queste lucine sono sì. classiche degli SCP. E infatti dobbiamo stare un po' attenti perché eh, non, non sappiamo cosa ci, possono, ci cosa ci può essere dentro. Ok, forza, andiamo. Cerchiamo di andiamo. entrare. No, Allora, per favore. Lo so, lo so. Allora, avete paura, è normale eh, questa so, situazione. No, no. Guardate, mh, non sappiamo cosa ci può aspettare in questo mondo. Anche perché Ma abbiamo visto aspettando. bene... Aspetta nonno no, non ti sento non so perché forse c'è un disturbo nella comunicazione oltre che nella mente dimmi un attimo Ci sono degli alberi qua sotto senza la luce Ma infatti provi. ma fai quella neve ma... Eh ehm, allora mh, queste cose sono abbastanza strane forse potrebbero essere anche questi tipo degli alberi scp perché io so che ci sono degli alberi scp Nei mondi appunto infestati da scp che sono appunto degli scp ma questi, comunque mi sembrano alberi abbastanza normali cioè non, non mi sembrano SCP. Sì è legno normale eh esatto, ho detto di parlare più basso comunque a te Ah scusa mm. È così troppo basso però Allora Ma forza, come? vieni vieni Allora andiamo tutti quanti, cerchiamo di entrare Attenzione perché qua è, è, è pericolosa La oh, situazione, okay. forza venite venite Ok perfetto, allora questo è l'SCP 354 so, Ecco questo è un SCP abbastanza strano Ragazzi, dobbiamo, dobbiamo considerare il fatto Che Sembrerà sangue, quindi per chi avrà schifo del sangue... Dove ah, è rosso? Sì, è rosso, è Cater, vuol dire che è Cater. Non so se tu conosci oh, abbastanza no. la, la classificazione dei SCP. Comunque tu stai parlando troppo a bassa voce, perché... Scusa, scusa, hai ragione. Eh... La classificazione dei, dei SCP. Vabbè, si, si divide in uh, Safe, Keter e uh, Safe, Euclide e Keter. Euclid okay. è quello giallo, Keter è quello rosso. Safe è quello ovviamente normale, no? Quello no, verde. no, ma no, è il peggiore. Cioè, abbiamo, siamo iniziati dal peggiore. Infatti, sai. siamo iniziati dal peggiore. E questa è la cosa che mi fa più paura. Comunque, da un certo punto di vista, chissà che cosa poi ci potrebbero essere in queste celle. Ma, ma quanto è grande Cos'è questa, qua? Ma cosa, cosa è è? infatti, eh, cosa c'è qua? No, dai, ma ragazzi, cos'è sta roba? Mi, mi fa paura, eh. Cioè, io non, non vorrei che, che qua magari incontriamo tipo un SCP. O magari incontriamo Inv no. da qualche parte. No, ma di nuovo, pure ok? okay. Qua. Oh porca! No, Oddio. no, ma. No, no, no, no, no. no io me ne vado. No. Cioè, no, no, no. ma. Vieni io. qua, vieni qua, vieni qua. No, allora, scusate un attimo, ma che caspita è quella roba lì in mezzo? Cos'è infatti... quello schifo? allora ma io... tentaco... No, ma che. Schifo Scusa no, un no, attimo no. Io ho giocato, ho giocato molto Agli SCP Anche Un po' di tempo fa Soprattutto quando andavano di moda Io adesso spero che I di moda Perché mi piacciono molto Però Cioè Guardate là Io non avevo Non mi pare di aver mai visto Una roba di questo ma tipo Ma infatti cos'è? Allora, ma che si ma Esce non dal non lago tipo È stranissimo Cioè infatti esce dal lago E poi il lago Come vi ho detto Sembra rosso appunto Sembra sangue E questa è una cosa Molto strana comunque Ma poi guarda Guarda Stierno Ci sono tipo delle creature Mi sì. ghiaccio. Show. esatto esatto quelle creature in realtà non so che cosa siano potrebbero essere tipo delle istanze o qualcosa di questo tipo cioè o comunque oh, non so come figlio. si chiamano esattamente mm... dei derivati dei, dei, dei derivati esatto esatto no, non sappiamo bene tu Gabri cosa Giulio, dici? qua c'è un arco Ga ok Gabri però mm... eh no magari serve non lo so N non urlare però oh, mannaggia te eh, scusa. cosa nonno? Oh, ok. Ho una veste per coprirsi. Una veste per coprirsi, molto bene. Allora, forza. Andiamo. Andiamo. Io e nonno entriamo. Facciamo così. Ci divango questo No, modo. no. Io non voglio entrare. Però con quel coso là dentro. Tu sei il più esperto. No. Sei il più vecchio di tutti. Quindi, forza. Vieni. E um, quindi. Io cosa andi... faccio? Rimango qua? Sì, ti tu rimani qua. E magari, magari cerca un po' in giro. Ok, cioè, nel senso, non lo so. Cerca un po' di provviste in Ho giro. Magari perché... questo qua è SCP catalogo. Oh, fammi vedere. Cos'è? Uh. Aspetta, fammi vedere. Allora, Ma... Sembra tipo un... Ah, è il catalogo ufficiale, praticamente qua ci dice come craftare le cose secondo me, esatto. È tipo una specie di libro, ok? tienilo tu, questo. Però magari ci potrebbe servire più avanti per craftare magari qualche macchinario strano, chi chissà. Forza. Poi ci sono anche dei fogli di carta, ma... Perché? Dei fogli, eh, i fogli di carta, non lo so, servono per un SCP mi pare, ma non, non, so, non ne sono molto sicuro di questa cosa. Comunque Gabri, tu cerca bene nei, nei cassetti, nelle cose, va magari bene, trovi qualcosa bene. di utile. Ok, non ho, allora, devi sapere che questo SCP è molto pericoloso dato che è Keter, quindi dobbiamo stare attenti, cioè è l'unica soluzione questa qua, stare attenti. No, io non voglio entrare, per favore. Eh lo so che non vuoi entrare Anch'io non, non voglio entrare Cioè nel senso è abbastanza inquietante questa cosa Soprattutto considerando il fatto che Quello potrebbe essere sangue no e Ripeto sangue Cioè Io non entro per primo eh vai te vai te Che c'hai anche la veste lì Ciao okay. Cioè. ok non me la son messa Se, allora... vuoi, se vuoi ti guardo eh sono bravo Faccio... a guardare. No no tu entri insieme a me Non, non ci Buono, provare per nemmeno favore. Allora sto per entrare Ok 3 allora. 2 sì. Uno, via, no, io ti faccio entrare da solo, ciao. No, vieni, vieni immediatamente. No, no. Ok, tranquillo, tanto non succede niente. Ma no, guarda, Anzi, che schifo! No, se, dai, se ti no, senti no, più sicuro, no, tieniti. No, ma che schifo che ti... Vieni, prendi colpo. questa veste, eh, vieni qua. Ok, se ti senti più sicuro, prendi questa veste. Allora, guarda. Questo, eh, in realtà, io non so che cosa siano esattamente questi tentacoli, e non so che cosa facciano esattamente. Oh, Ma non mi avvicinare troppo. Eh, eh infatti. Guarda, io sinceramente non, non so. Forza, vieni da questa parte, comunque, perché potrebbe essere abbastanza pericolosa questa situazione. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. No, no, no no, no, no, attenzione. Oh, oh, oh. Gabri, tu sei, tu sei dietro, tu sei dietro. Puri, oh, sì, sono dietro, posta. posso anche salire volendo. Non con la kickardi. Mm, oddio, okay, vi vedo. Ok, perfetto. Allora, tu com comunque continua a cercare tranquillamente? Va bene, va bene. Allora, uh, no, no, no, oh, no, no, mi... no, no, no, no, no. Fermo, no. fermo, fermo. Non riesco ad aprire. Ok, ah, in no, no, in no, no. No. no, no, no, non devi aprire. Non devi aprire, non devi aprire anche perché la cacchiara chi ce l'ho solo io. No, questi qua, eh, no. no, no. Forza, forza, no. vieni, andiamo. Scappiamo, stai No, No, no, no, non c'ho pochi, non c'ho nulla. Allora, fermati un attimo, nonno, fermati un attimo. Prima di tutto, non, Oh, ma ci stai seguendo. Oh, ma sei matto, fermo, fermo. Tieni questi blocchi, tieni, tieni, tieni. Ok, praticamente adesso tu devi creare. Dobbiamo, cioè, dobbiamo fare delle impalcature. No, Ma posso usare l'arco io? Allora, okay. Cerca di star calmo, nonno, no, perché così non mi piace affatto. Cioè, nel senso, qua stiamo rischiando la pelle tutti quanti. Allora, adesso, tu, Gabriel, esatto, freccial dall'alto. Oh, mamma mia, porca miseria, chi ce l'ha fatto fare sta roba? Ok, allora, adesso mi crafto il legno e, ok, forza, forza, forza. No, porca miseria, ah! un nemico. Ce okay. No, ce la fai? Ok, sì, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. Porca miseria oh, ragazzi è morto. Sono morti Sono morti Sono morti, sono morti. Oh, Mio dio salvi, teoricamente non, non, non dobbiamo nemmeno cercare di compromettere queste celle comunque Dovrebbe essere una cosa che non si fa questa Perché in teoria le celle non vanno appunto compromesse Io mi faccio anche un'ascia guardate mi, Preferisco farmi un'ascia in un questo momento Sì perché devo tagliare il legno Lo faccio prima Tanto okay. poi comunque un po' di ferro per fortuna Ok prendo questo prendo Molto bene, adesso eh, ragazzi cerchiamo di capire bene come funziona questo SCP perché non sappiamo esattamente come funziona l'SCP e... eh, Ma infatti cosa faccia cioè, non sappiamo, eh, ma arrivo anche io No tu per ora resta lì e cerca Perché io ho trovato 5 fogli di carta e un lingotto di un non so che cosa mm, Ok vabbè allora non lo so resta lì cioè, non, non so in realtà cosa. Cioè, fai. Resta lì, controlla. facci da guardare che casco. Magari se serve l'arco lo uso. Ok, va bene. Allora, qua. Questo coso sì. Dobbiamo capire prima di tutto cos'è questo cosa. E poi comunque. Eh, che ne dici di provare a toccare quest'acqua qui? Ah. Questo sangue. Guarda, facciamo così, ho un'idea. Si è cioè, girato. Prendo oh, un secchio. Bravissimo. Come. Allora, co questa è come prova, praticamente. Come, come si chiama? R Red pull liquid SCP 354. Esatto, praticamente dovrebbe essere ah, il la, la piscina. Ora. Sì, sì, sì, è proprio il eh, 354. Praticamente dovrebbe Ho essere. Entra l'assistant pure schifoso. Oh, oddio, l'ho preso. No, aiuto. No, no, nanna! no, no. Te no, ma... no, no, aiuto. No, no, no, non riesco a oh, uscire. Oh, aiuto. No, no, no. no. Vieni, aiuto. Ok. Oh, no, no, no. No, no di nuovo. Porca no, miseria Devo Ma cosa? Come cazzo? Fatto. Come hai fatto? No, no, Non lo so, ma cosa sta Si è già l'attacco wireless, aiuto! No, no, no, no, no, zitto, no. No, oi, zitto un attimo! Porca miseria, ma cosa ti dice? Cioè, nel senso, sei completamente impazzito? Qua vuoi uh, do, oltre a rischiare la pelle? Così fai male, solo male. Fermati, ho detto fermati. Allora, stai calmo. Stai calmo. Ti sono intrappolato. Allora, cerchiamo dai, da di. Allora stai, allora, stai calmo. Porca miseria. Se, se ti prendo, guarda. guarda io, se, se picchio, no, no, non succede niente. Questo è il punto. Cosa mi dai, pugni? Se ti prendo, non succede niente. Aia, aiuto, aiuto, aiuto. ho fatto danno. Eh, Prova a tirare no. una freccia. Ma porca miseria. No no, no, no, no, no. Ma porca miseria, no, no. Mi no. sono no. Oh, ho sbagliato. Mi hai, mi hai preso a me deficiente. No, ma le Io voglio scappare. No, vabbè. Allora, fermi tutti. No, non mi sta piacendo questa situazione. Non mi sta fatto piacendo. Fermi, stai lontano da questo coso. Lontani tutti quanti. Non avvicinatevi. Non no, avvicinatevi. No, no, no, avvicinatevi. No, State lontani da questo Red Pull coso. Da questo tentacolone enorme. Questi tentacolini enormi che ci sono qua. State lontani, allora, dobbiamo cercare di capire che cosa fanno però, perché, perché ci sono questi tentacoli, secondo me questa non è una cosa che ci dovrebbe essere normalmente, questa dovrebbe essere Vabbè. una cosa completamente diversa, perché io nel fascicolo delle SCP ho trovato altre cose, cioè non dovrebbe c'entrare assolutamente niente, non ho mai letto di un, di, dei tentacoli che spuntano fuori, avete capito, cioè mi sembra strano infatti, sinceramente non so cosa pensare, tu non ho cosa dici di, di questa cosa. No, ma io sono terrificato, ma io voglio andarmene, cioè Eh, lo so, lo so fa, fa proprio questo effetto Allora, cerchiamo di... Gabri, tu sei alla porta? Eh sì, sono alla porta Cosa stai facendo? Posso entrare? Mm -mm -mm. Guarda, preferisco che tu magari resti là fuori Va bene Ok, perfetto Ma possiamo far cambio se vuoi, guarda Io vado... a prendere il suo posto, ecco Io ho completamente paura di questo SCP comunque Cioè, nel senso, non so cosa pensare È Un SCP... Oh, no, no, che no, no, no. Est. no, ciao No, no, no, no, no. c'è di nuovo in... Ferma un attimo, fermo, fermo, fermo allora, Non iniziare a, a impazzire tu Perché non si capisce più niente quando inizi Ok, sei andato da solo se andato. Ok, allora, sentite, usciamo da questa cella Prima che... No, ma Subito, corri Usciamo, usciamo, no, non possiamo... Allora, Abbiamo preso il campione delle CCP, ci va bene così Esci. Assolutamente, usciamo, usciamo, usciamo. Torcia. Gabri, tu vieni Arrivo, arrivo Da sopra, non so dove sei finito Eh, sono sopra arrivo. Noi ti aspettiamo qua all'entrata delle bene, del SCP. bene Ok perfetto No io voglio uscire Ciao No cioè. aspetta aspetta Dobbiamo aspettare Gab. Cioè tu lasci i tuoi amici di avventure Da soli Cioè de devi aspettare Vabbè Vuoi morire Vuoi morire cioè, no, Vuoi morire Cioè no, C'è ci però... un mostro, C'è cioè, Inv che ci insegue Vuoi morire Non no, mi sembra che stiamo morendo in questo momento E poi non ti avvicinare così tanto Perché Possiamo morire Sei vecchio e puzzi guarda Non, non ti voglio vedere Non è vero Allora Uh, arrivo, arrivo Ok, sono contento Beh, gu Guarda che comunque mi sembra un po' depresso tu Cerca di essere più... Ma no Cioè, no, non lo so Sei... Okay, ok che siamo in una situazione un po' Paurosa però Eccoti qua, ti vedo, ok, perfetto Eccomi, ecco Forza, vieni Allora, venite tutti quanti Usciamo Prima che magari qualcuno decida sì, di farsi infatti. vedere di nuovo Dobbiamo anche avere una nostra base Perché è completamente tu fuori di... Dove sì, qua? Da qua, certo che sei vecchio... Quanto una... Mamma mia, non ti dico. Cioè, non ci vedi nemmeno. Vabbè, allora. Adesso cercheremo di, di fare una base, tipo, un qualcosa di questo tipo. Poi, comunque, guardate che anche questa montagna non è normale, eh. Ma è cioè, che bella, questa montagna. Cioè, è, non, non, non, non mi spiego perché sia così tanto alto. Beh, cioè, però è bella, eh. cioè, è molto bella. Comunque. Sì, beh, questa è molto bella, sì, è vero. Vabbè, ma ah, poi ci sono degli alberi strani con le foglie blu azzurre è vero ah. non è che magari quelli sono SCP boh non lo so No, non, dai, comunque chissà no, quali se... avventure ci possono aspettare mh, nelle prossime avventure di questo mondo